Ciao a tutti, questo è Psicologia e Web Marketing, io sono Andrea Saletti e oggi parleremo di neuroscienze dei tre cervelli e neurogastronomia con la dottoressa Laura Pirota. Ciao Laura e benvenuta. Ciao, ciao Andrea, grazie. <ride> ciao Laura, eh, Laura è psicologa, è docente universitaria, è formatrice consulente aziendale e anche presidente dell'Associazione culturale delle neuroscienze applicate, Nina ed è autrice anche di questo bellissimo libro che è appena uscito, vediamo dove farlo eh, prendere meglio, ecco questo qui, strategie e tattiche di neuromarketing, bellissimo libro, l'ho letto devo dire che contiene delle informazioni che sono davvero preziose, addirittura per me anche cose nuove da un certo punto di vista, eh, perché si sente proprio che è scritto da una persona che è competente sull'argomento, ma eh, preferisco che sia lei direttamente a parlarvi di, di quello che fa, della, della sua, sua esperienza professionale, e magari ci può anche dare qualche consiglio per tutte le persone che vengono da ambito universitario che magari possono trovare un'espressione di sé anche professionale nel, utilizzando il digitale. Certo, allora mi presento, eh, sono una psicologa clinica eh, specializzata in neuroscienze e eh, mi sono imbattuta nel neuromarketing perché per diversi anni ho lavorato nel marketing di multinazionali, di grandi multinazionali, dopo la laurea ho avuto questa grande opportunità, ehm, quindi sono entrata nel mondo del marketing, l'ho visto dal vivo, l'ho conosciuto, l'ho toccato dal vivo e nel mentre che facevo neuromarketing in modo particolare ricerche di mercato e product management, quindi da una parte le ricerche proprio qualitative, e quantitative e dall'altro anche proprio la cura del prodotto e la gestione del prodotto da zero, quindi dall'embrione fino al packaging e alla distribuzione, mi rendevo sempre più conto che al marketing mancava qualcosa nel senso che mi sembrava sempre di tirare un po' a indovinare e, e così con me anche altri colleghi, così anche altre multinazionali, soprattutto statunitensi, che si sono un po' rese conto che c'era qualcosa che non funzionava, per quanto tutti i modelli di marketing non siano da buttare via, perché sono basati bene, bene o male sull'esperienza delle persone eh, in azienda, c'era qualcosa che mancava. Mi sono imbattuta nel neuromarketing eh, fondamentale fondamentalmente perché avendo la fortuna di parlare molto bene l'inglese e lo spagnolo ho trovato diverse ricerche eh, e diversi libri eh, non tradotti in italiano, ti sto parlando almeno di una decina di anni fa, eh, e ho voluto fare una ricerca, scoprire un po' di cose in più riguardo a questa materia. Quindi, complice il fatto della lingua, complice il fatto che comunque da psicologa, esperta in neuroscienze, quindi già la base sul cervello ce l'avevo, eh, mi sono completamente innamorata del neuromarketing, perché sicuramente è un Modo di fare marketing un pochettino più preciso certo ehm, rispetto alla perfezione la perfezione non ce la può avere nessuno perché quello che dico anche in aula è che fondamentalmente siamo umani quindi anche se noi abbiamo tutte le strategie e le tattiche di neuromarketing che hanno funzionato che statisticamente sono state provate poi c'è comunque una componente umana la componente tua di marketing manager, di product manager che comunque sceglie, decide quando, come, dove, perché e anche poi la componente del consumatore o del cliente che spesso e sovente è imprevedibile ma come lo siamo tutti perché poi alla fine quello che dico anche nel libro è che noi in primis siamo dei clienti e dei consumatori e noi siamo contraddittori per natura ci contraddiciamo in continuazione senza farlo apposta generalmente e eh, siamo mutevoli, soprattutto perché ormai gli stimoli, come vengono chiamati in psicologia, sono tanti. Cioè rispetto al passato noi abbiamo, siamo iperstimolati e abbiamo tanti prodotti per coprire un solo bisogno. E quindi chiaramente siamo già mutevoli di nostro. Siamo già contraddittori di nostro, in più abbiamo talmente tante offerte eh, che eh, questa cosa ci spiazza e quindi saltiamo da una cosa all'altra e la certezza non ci può essere mai. Sicuramente però il neuromarketing ci aiuta a andare più verso il centro del nostro obiettivo, con dei parametri un po' più eh, obiettivi rispetto, eh, con tutto il rispetto dei focus group, a otto Sciure Maria a cui chiedi ti piace o non ti piace il prodotto eh, pratica che facevo per carità e che ho fatto per tanto tempo ma che tutte le volte che andavo ad un focus group io eh, speravo che queste signore avessero ragione però sperare è un conto e avere degli strumenti un po' più precisi, un po' più scientifici è un altro, quindi questo è il motivo per cui poi mi sono affiancata al neuromarketing e a un certo punto appunto, ho lasciato l'azienda per fare formazione, per insegnare, quindi per occuparmi anche di questo e, eh, e devo dire che adesso finalmente, dopo tanto tempo, inizia ad esserci un po' di fermento sulla materia, cosa che Stati Uniti, Canada, anche Sud America, tantissimi paesi del Sud America ormai sono eh, già tantissimi anni che lo fanno, noi purtroppo arriviamo sempre un po' a rilento, certo. eh, speriamo però di riuscire a produrre delle, delle ricerche interessanti. Sì, sì anche, anche a Spagna, vicino a noi, sì. sono, sono molto, molto avanti da questo punto di vista. Ma, eh, Tornando proprio al discorso del, del neuromarketing e eh, di per sé, no? una cosa che mi chiedono sempre relativamente al neuromarketing, spavento un po' le persone, eh, eh, tanto che, apro una piccola parentesi, addirittura ci sono delle grosse aziende che utilizzano il neuromarketing, per farti l'esempio, più, più pratico è Booking, lo utilizza continuamente, ma non parlano mai di neuromarketing. Parlano di, in realtà di eh, comunicazione emozionale, hanno quasi paura di dire sì. questa parola a livello di, di trasmissione sì. dell'informazione. E molti hanno proprio paura di questa parola perché credono che riguardi eh, una sorta di lettura del pensiero. Sono preoccupate le persone, ma che cosa possiamo dire da questo punto di vista? Si tratta di lettura del pensiero è qualcosa di meno invasivo? Sì. Sì, sentite di ogni anche durante i miei corsi tra il eh, trovare il bottone per, per schiacciare dentro il cervello certo. a, eh, al fatto che sono una mentalista, insomma di tutto e di più. Eh, però sa di fatto che il neuromarketing è una branca del marketing che utilizza le ricerche neuroscientifiche, quindi non stiamo parlando di magia, stiamo parlando di uno studio del cervello che grazie anche alle nuove strumentazioni, tecnologie eh, che studiano proprio il nostro cervello, ci consente non solo di studiare, quelle che sono le malattie, perché inizialmente la risonanza magnetica funzionale, l'elettroencefalogramma, eh, lo scopo principale era quello di eh, trovare insomma, diverse malattie dal, dall'epilessia, ai tumori, eccetera. Poi so, è stato, sono state utilizzate queste strumentazioni d'avanguardia per scopi di marketing e eh, come dire, eh, rimangono però strumentazioni neuroscientifiche, perché vanno a mappare invece che chiedere alla persona ti piace questo prodotto glielo chiedono anche ma poi guardano come risponde il cervello alla domanda eh, e che aree del cervello si sono accese, chiamiamole così, durante questo tipo di interazione, questo tipo di domanda quindi in realtà non c'è nulla di magico, non c'è nulla di eh, estremamente... Eh, manipolatorio, dipende come sempre da come tu utilizzi poi i dati eh, e lì è una cosa, esattamente faccio sempre l'esempio del coltello, il coltello è nato per, eh, come strumento di sopravvivenza molto importante perché ci ha consentito e ci consente tuttora di fare diverse cose, ma può essere anche un'arma, lo stesso strumento può essere anche un'arma, quindi neuromarketing è sicuramente ci avvantaggia sotto tanti punti di vista, ma può diventare anche un'arma pericolosa qualora tu non la usi per influenzare le persone, ma le usi per manipolarle. Io tengo molto all'aspetto linguistico delle parole, cioè un conto è dire influenzo, un conto è dire manipolo, perché influenzare, allora io posso usare degli strumenti, delle, delle tattiche di neuromarketing a per vendere il mio prodotto, per vendere una mia idea, per vendere la mia immagine, per, per fare tante cose, ma pur sempre mantenendo la mia etica e la mia morale. Certo, questo non lo posso garantire per tutto il resto del mondo, perché purtroppo, come, come succede su tante cose, c'è poi chi utilizza degli strumenti che sono molto validi per altri. Altro, insomma, per scopi decisamente poco, eh, poco professionali e poco etici, quello purtroppo fa parte della, della vita. Certo. Sì, sì, certo io dico sempre quando si sta per, per rimanere sai le, il discorso etico manipolatorio è sempre una, una linea sottile che bisogna stare attenti no, non oltrepassare. io dico sempre quando stai parlando con, con qualcuno e stai cercando di influenzarlo verso, verso qualcosa immaginati che sia un esperto dell'argomento di cui tu stai parlando e se fosse d'accordo su tutto quello che stai dicendo allora ti stai muovendo in maniera etica probabilmente eh, mh, qui, qui eh, tiro fuori il tuo libro perché eh, la, la cosa più importante, lo faccio rivedere eh, che è questo. Eh, la cosa più importante e eh, il motivo anche perché mi ha spinto a voler parlare assolutamente con te è perché hai trattato un argomento, un modello. Quando si parla di modelli non, non si ha mai la certezza assoluta di replicare esattamente quello che succede nella realtà, però si, ci si avvicina, eh, si, sì. si aiutano le persone a capire come funzionano determinati meccanismi in maniera un po' più semplificata. E hai spiegato molto bene quello che è il, mo il modello di McLean, quello dei tre cervelli, e per il libro è proprio basato su, su, sul sviscerare dall'inizio alla fine questo, uh, il ruolo di questi tre cervelli, quindi nel, nel, nell'interpretare gli stimoli esterni e che ruolo hanno gli stimoli nell'influenzare il nostro comportamento. Riesci a farmi un brevissimo riassunto per certo, il tempo certo. che abbiamo? Certo, certo. Allora sì, io sono partita proprio dal modello trino di Paul McLean che è un modello eh, che suddivide il nostro cervello in tre parti eh, che secondo appunto Paul McLean si sono evolute nell'arco dei millenni appunto in fasi quindi il primo cervello, il secondo cervello, e il terzo cervello e le nuove ricerche neuroscientifiche in buona parte confermano questo tipo di evoluzione anche se come in tutte le cose i modelli vanno poi presi Sempre con le pinze, nel senso che poi stiamo sempre parlando di una eh, realtà, quindi il nostro telencefalo e tutto quello che sta all'interno che è comunque unito insieme, cioè non può essere suddiviso in compartimenti stagni. Però sicuramente il modello di Paul McLean, soprattutto in azienda, dove hai bisogno di semplificare, perché tu non stai facendo, non stai insegnando anatomia, ma hai bisogno di semplificare, quindi di rendere le neuroscienze a chi magari non è un addetto ai lavori, eh, ci aiuta molto a capire come si è evoluto il nostro cervello, ma soprattutto quali sono le tre personalità del nostro cervello che dimostrano anche il fatto che noi siamo contraddittori per natura, perché il primo cervello che si è evoluto è un cervello istintivo, quindi il cervello retti, l'ho chiamato io, o rettiliano come si vuole chiamare in letteratura, che è proprio istintivo, vive distinti vive per la sopravvivenza. Il secondo cervello è un cervello che ci accomuna agli altri mammiferi, che è più emotivo, quindi unisce all'istintività del primo anche l'emotività del secondo, non peraltro in questa parte ci sono degli organi. L'emozione e i ricordi e l'ultimo cervello che un po' ci caratterizza come esseri umani. Infatti, io, io personalmente l'ho chiamato Homo sapiens, eh, in letteratura, viene detto neocortex, cortex, ci sono varie diciture. Eh, l'ho chiamato Homo sapiens perché è proprio quella parte di cervello che si è evoluta con lo sviluppo dell'Homo sapiens. Ah, più di pensiero, più di ipotesi verso il futuro, cioè le se, se le prime due, eh, i primi due cervelli vivono nel qui e ora del momento, il terzo cervello vive nella proiezione verso il futuro, quindi anche il pensiero ipotetico di per sé in grammatica è comunque un pensiero che ti proietta verso un'ipotesi futura, quindi un futuro. Certo. Io ho deciso di suddividere eh, il libro in parti proprio perché ci sono ehm, delle strategie che possono essere utilizzate per comunicare a tutti e tre i cervelli infatti in questo ci tengo molto a dirlo perché purtroppo ho sempre più sentito anche su linkedin eccetera tanti formatori tanti ehm, coach eccetera che eh, scrivevano eh, bisogna per poter comunicare al meglio bisogna parlare solo al cervello rettile eh, a quello più istintivo allora io eh, non sono molto d'accordo su questa cosa, nel senso che anche per rispetto all'evoluzione umana, visto che noi non abbiamo solo un cervello, ma fortunatamente nei millenni ci siamo evoluti, non siamo come dei rettili, ma siamo diventati ancora di più. Eh, e quindi per rispetto dei clienti e dei consumatori, ma anche di noi stessi, è giusto parlare e saper comunicare a tutti e tre i cervelli. Che poi sicuramente il cervello rettile è il primo che va catturato perché è quello che è distinto si, ehm, viene attratto da una preda da cacciare e quindi dal tuo prodotto da cacciare, quello non ci piove. Il cervello rettile è il primo che va catturato e bisogna utilizzare appunto delle strategie ad hoc per lui. Però con questo non vuol dire che poi tu non lo debba emozionare, non debba creare dei ricordi positivi sul eh, prodotto, sulla fruizione di un servizio e soprattutto che tu non debba creare le condizioni per, essere, per avere dei repeaters, quindi per avere delle persone che ti comprano il prodotto non one shot, ma più di una volta. Infatti purtroppo se tu vai a... Vendere solo al cervello rettile il rischio è quello che lo prendi una volta e poi non lo prendi più perché te lo sei perso, perché non ti sei curato del cliente, non lo hai coccolato, non l'hai fatto emozionare, non gli hai creato dei ricordi positivi sul prodotto e soprattutto non hai creato le condizioni e i vantaggi, il motivo, il why per cui tu devi comprare quel prodotto, per quello che è fondamentale. Io nel libro proprio l'ho diviso in questo modo perché la comunicazione efficace passa attraverso una comunicazione integrata dove tu accatturi l'attenzione del cervello rettile, emozioni, credi e ricordi nel cervello mammifero e fai in modo che quel cervello lì, quello cervello Homo sapiens, decida che tu sei colui da, dal quale da comprerà il prodotto, x volte, consecutive. Quindi questo per me è molto importante, io lo sottolineo sempre anche quando vado, vado in giro, se tu non vuoi veramente vendere, ma difficilmente trovo persone che vogliono vendere una sola volta, eh, e trovo che sia un po' truffaldina la cosa, perché vendere una sola volta e poi scappare dove vai, ehm, non vai molto lontano, anche perché, ripeto, anche se tu comprerai, ci sono dei prodotti che hanno una battuta di cassa molto alta, eh, magari ne, ne, comprerai un altro, penso alle macchine, penso ad alcuni aspirapolvere con una battuta di cassa molto alta. Certo, non te lo comprano settimanalmente l'aspirapolvere, non ti comprano la macchina tutte le volte, ma... Tu comunque se hai un, un cervello eh, emotivo che è stato ben ingaggiato, ben fidelizzato, che quando hai avuto bisogno cioè, eh, ti, ti sei sentito appagato, aiutato, eccetera, tu passerai parola a qualche altro tuo simile. E quindi poi alla fine dire, eh, io ehm, ho passato, ho, ho fatto il passaparola con un cervello retto il cervello retto le caccia si porta a casa la preda e chi si è visto, si è visto. Quindi è per questo che io ho suddiviso le strategie in base al cervello a cui devi andare ad ingaggiare. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Infatti eh, poi eh, funziona molto bene il racconto proprio in questo senso perché va va um, contro quelle che sono la maggior parte della comunicazione, insomma un po' della sua, sua materia che sta fioccando come funghi un po' all'interno del web. E, collegandomi al discorso principalmente del, del neuromarketing tu sei, sì. anche ti sei occupata di una materia che è un po' particolare neuro, neurogastronomia. gastronomia okay? sì. so che hai proprio svolto dei corsi per i ragazzi del master in giornalismo e comunicazione di impresa neogastronomica proprio a riguardo, la mia domanda è eh, ci racconti un po' che cos'è l'enogastronomia e magari come può essere eh, utilizzata per comunicare la vendita di un prodotto enogastronomico online sì. allora la neuro Gastronomia è fondamentalmente neuromarketing applicato al mondo enogastronomico, quindi in realtà è, è stata data in letteratura ehm, una dicitura diversa, un, un nome diverso, ma poi stiamo comunque sempre parlando di neuromarketing, eh, però specializzato proprio sull'enogastronomia e quindi anche grandi multinazioni fanno proprio di eh, produzione industriale di prodotti e eh, di bevande ma anche per la ristorazione e per tutte quelle realtà eh, dove eh, si eh, vende un'esperienza enogastronomica. Eh, anche tanti chef adesso si stanno interessando proprio alla materia, è una materia molto nuova in Italia, anche perché così come è nuovo il neuromarketing, lo è anche la neurogastronomia, devo dire. Quando eh, sono andata a fare il corso al Master eh, del Gambero Rosso, infatti, eh, erano tutti molto incuriositi su, oddio, che cosa ci, ci racconterà eh, ci sono varie ricerche perché poi tra l'altro il food e il beverage eh, attrae sempre molto e ci sono grandi multinazionali che comunque hanno eh, finanziato diverse ricerche, quindi abbiamo scoperto tante cose interessanti, eh, per esempio sulla, eh, sulla vaniglia, sull'aroma di vaniglia che è un aroma eh, che ci ricorda, che attiva molto i nostri ricordi dell'infanzia, è un profumo, eh, un aroma, un gusto che, che piace molto molto, eh, piuttosto che eh, in generale si è scoperto che eh, noi siamo molto attirati dallo zucchero, dal, dalle cose dolci, eh, proprio perché il nostro buon uomo delle caverne, ricordo che il nostro cervello è rimasto settato a 100.000 anni fa, quindi molte cose alla fine sono molto ancestrali era molto attirato da ciò che era dolce perché gli forniva le calorie giuste l'energia giusta per poter sopravvivere quindi il fatto che un neonato ci sono tante ricerche sui neonati dove il neonato è attirato dalla dolcezza di qualcosa è assolutamente vero c'è cioè una cosa innata dentro di noi così come invece di solito siamo più reticenti su quello che riguarda l'aspro e l'amaro perché in natura ciò che era aspro o ciò che era amaro poteva essere o avariato oppure qualche pianta velenosa, quindi poteva essere pericoloso per noi. Quindi tutte queste cose sono un po' eh, relative alla neurogastronomia, fino ad arrivare anche alla forma del piatto, piuttosto che eh, i colori all'interno del piatto, c'è tutta una psicologia dei colori, insomma ci sono tante cose molto interessanti, quindi il neuromarketing proprio focalizzato sulla neurogastronomia. Sì, quindi se dovessimo dare dei consigli adesso ti sposto da quello che è l'offline, che è la maggior parte, probabilmente, del, sì. del, del campo di applicazione di questa materia, ma se dovessi vendere tramite un e-commerce prodotti neogastronomici, hai qualche consiglio? Ecco sì, io sottolineo sempre che il nostro cervello non fa distinzione sul fatto che sei offline o online. Il nostro cervello processa le informazioni, cioè per quanto sia molto complesso, processa le informazioni in modo molto semplice. Cioè io vengo catturato da questa informazione eh, e eh, la vivo esattamente come la vivrei al di fuori, andando in, in macchina e vedendo un cartellone pubblicitario. Quello che dico sempre è nell'icona... Ma deve essere polisensoriale, specialmente proprio nell'enogastronomia. Quindi tutta la comunicazione deve catturare i cinque sensi, che può essere eh, in realtà utilizzato dappertutto, perché se io eh, dico adesso benvenuti, sono ad una presentazione, oggi vi faccio pregustare un po' di neuromarketing, quel pregustare lì comunque attiva all'interno del nostro cervello delle aree che sono proprio collegate al gusto, al nostro, alle nostre sensazioni eh, veramente... Eh, innate di eh, io mangio, io dormo, io bevo eh, e, e catturano subito l'attenzione anche perché il cervello rettile è il primo istintivo che dice ok io ho bisogno di una, di una bella lancia, di una bella zebra, l'attacco e, la, e la mangio. Quindi eh, utilizzare all'interno anche delle brochure, eh, le spiegazioni che, che si fanno nel, um, nell'e-commerce, Tante terminologie che possono catturare l'attenzione di tutti i nostri sensi, gusto, olfatto, tatto anche, quindi poi pu toccare con mano. Toccare con mano alla fine è la classica frase che utilizza la modalità tattile. Mm. Eh, ovviamente è eh, immaginata perché to puoi toccare con mano non necessariamente eh, io ti vendo questo libro così potrai toccare con mano che cos'è il neuromarketing eh, okay. non è eh, fisica la cosa ma il nostro cervello viene catturato subito da queste immagini perché è il nostro cervello rettile che le capisce subito quindi anche wow. nell'enogastronomia bisogna utilizzare una comunicazione eh, polisensoriale. Sì, Laura eh, ricollegandomi un po' a, a tutto quello che ci siamo detti fino adesso, una, avevo una curiosità che esula eh, a livello di approfondimento riguardo McLean e così via, ma eh, sono molto curioso perché mi piace sempre sentire i punti di vista sull'argomento di chi è anche molto competente come te. Hai fatto un percorso di studi che comunque abbraccia parecchie parecchi discipline. Eh, o okay, nel campo della psicologia, adesso occupando il neuromarketing eccetera ho visto dal tuo curriculum che sei anche una coach certificata PNL sono sì. curioso di sapere dal tuo punto di vista di come anche questa disciplina si collega con tutto quello che è stato il tuo percorso professionale e esperienziale Ma... Ah, guarda, io ho mh, fatto tutti i corsi possibili e immaginabili di PNL, mi sono certificata, è stata un'esperienza bellissima, eh, sono stata molto contenta anche perché PNL mi ha dato molti strumenti eh, sia nella pratica clinica, quindi con i miei pazienti, sia per quanto riguarda eh, l'azienda, il coaching, tutto, tutto quello che, che poi ho fatto in azienda, eh, però c'è da comunque sottolineare una cosa che, eh, anche perché visto che spesso e sovente mi parlo e mi dicono, ah il neuromarketing è la PNL, No, non è la PNL, Sottolineiamolo, sono due cose molto diverse. Per quanto la PNL possa essere molto utile, sicuramente io ho trovato eh, diversi strumenti molto validi, eh, sono, è una tecnica o comunque una eh, alcuni parlano addirittura di del branca della psicologia che è nata da due eh, geni sicuramente incontrastati ma non si basa sulle ricerche neuroscientifiche. Il neuromarketing è tutt'altra cosa, quindi non bisogna confondere eh, due eh, cose completamente diverse. Eh, da un lato il neuromarketing è una branca del marketing che utilizza strumentazioni neuroscientifiche, quindi lo studio del cervello in modo rigoroso, in modo scientifico, attraverso eh, appunto strumentazioni come la risonanza magnetica funzionale, l'elettroencefalogramma, l'eye tracking... Dall'altro invece c'è sicuramente l'idea geniale di due eh, fondatori con eh, tutte le, le, le utili strumentazioni che hanno eh, ideato, ma non hanno basi neuroscientifiche. Addirittura mh, alcune non sono state neanche confermate dalle neuroscienze, quindi alcune sì, alcune no. Sta poi alla persona, alla singola persona, andare a valutare se sì, quella cosa eh, è valida eh, a livello neuroscientifico o meno, eh, quindi bisogna proprio fare una, una distinzione fondamentale, per quanto io sia molto contenta di aver fatto tutto il percorso di PNL, la certificazione eccetera, eh, bisogna comunque scindere le due cose perché il neuromarketing è proprio, non c'entra certo, nulla certo, con la PNL. Certo. Bene Laura, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, ti chiedo l'ultima cosa che, che credo che si chiederanno anche tutti quelli che ci stanno sentendo e sono i tuoi contatti, dove ti possiamo trovare? Allora mi trovate sul mio canale youtube in primis perché sono abbastanza nota su youtube, ho quasi 17.000 iscritti al mio canale dove faccio video lezioni di neuroscienze e psicologia, eh, poi mi trovate su linkedin Laura Pirotta e su facebook ho la mia pagina ufficiale facebook dottoressa Laura Pirotta psicologia e neuroscienze dove posto quotidianamente pillole che sono legate appunto alle neuroscienze e alla psicologia. Benissimo, chi se ne perde allora? Ok, grazie. bene, grazie mille Laura, spero di, che ci vediamo presto, anche magari ho degli eventi o di nuovo qui. Eh, volentieri, okay. volentieri. Ciao, è stato grazie. un super piacere. Grazie. Ciao, ciao Laura.